Con Ubuntu puoi utilizzare il tuo computer in libertà e gratuitamente. Ecco la nuova versione è tutto ancora più semplice. Con Ubuntu sei libero di lavorare scaricando, visualizzando e cercando documenti. Tutto questo grazie alle migliaia di applicazioni libere disponibili gratuitamente nel software SET.